Intanto saluto tutti voi, in modo particolare il nostro padre generale, saluto il padre Giovanni che mi ha contattato per condividere con voi questi momenti informativi e dal momento che state riprendendo anche gli incontri salutiamo gli amici del Brasile. Bene, io ho preparato un itinerario che ho già condiviso con padre Giovanni dal titolo Il coraggio di osare, era questo, avevo dato una scheda tecnica diciamo, che tracciava un po' il programma e che indicava i tre, i quattro, o meglio cinque, contenuti che ci accompagneranno, una sorta di lessico, l'ho chiamato il lessico dei visionari e quindi sono cinque parole cambiamento creatività trasformazione coraggio progetto come ci muoveremo dopo la mia esposizione seguirà nella seconda parte della giornata una dinamica vedremo ci dividiamo in due in tre in piccoli gruppi a cui darò una traccia e poi Avremo un momento insieme di condivisione, di richiesta di chiarimenti, di approfondimenti, di ulteriori risorse che verranno dal vostro approfondimento. Va bene? Ma in corso d'opera potete dirmi di aggiustare il tiro, non ci sono problemi. E poi devo chiedervi scusa perché avevamo già un appuntamento in aprile. Ma per motivi di salute io dovetti all'ultimo momento declinare l'invito, ma non potevo fare diversamente. Allora una piccola, una breve introduzione e poi vado subito nella prima parola di oggi che è il cambiamento. So bene, vi diceva Padre Giovanni, che siete anche nell'imminenza del vostro capitolo generale. E di solito quando ci sono i capitoli o quando si avvicendono i vescovi c'è un'effervescenza di attese, di speranze, di prospettive, di novità che si coltivano, però è bene anche non lasciarsi prendere da una sorta di effervescenza vacua, ma di cogliere quelli che sono gli elementi portanti di un cambiamento che deve segnare permanentemente la vita della Chiesa e la nostra stessa vita se vogliamo trovare un parallelismo nel mondo biblico per cambiamento dobbiamo prendere la conversione faccio un azzardo di Linguistico, no? la conversione nella sua etimologia greca è metanoia, che è il cambiamento di mentalità. E in italiano, cambiamento lo tradurrei in maniera così con un neologismo, cambiamento, cambiamento, perché tutto si consuma nella nostra mente e le opzioni di rinnovamento partono proprio di lì. Allora, nella tormentata, entusiasmante, dinamica e ricca stagione post-conciliare, la vita religiosa si è trovata pienamente coinvolta nel vortice del rinnovamento che ha investito l'intero popolo di Dio. Forse più che non altre realtà della Chiesa, i religiosi hanno sofferto il travaglio di un passaggio esigente lo Spirito ha chiesto a tutti. Dall'euforia al disorientamento, dalla contestazione all'adattamento, dal rinnovamento strutturale alla conversione personale, le fasi del cambiamento sono state molteplici e articolate in un susseguirsi incalzante di stimoli, appelli, nuove esperienze veniva delineato anche l'orizzonte nel quale la vita consacrata si muoveva in quegli anni, la riscoperta delle proprie radici evangeliche, un nuovo senso ecclesiale accompagnato da un maggiore inserimento nella Chiesa locale, l'attenzione alla persona e ad un'autentica vita comunitaria, la valorizzazione del carisma specifico, la sensibilità ai nuovi bisogni della società, in particolar modo ai poveri, e l'apertura missionaria. Ritrovare la propria identità, riscoprirsi depositari di un carisma, sentirsi animati e guidati dallo Spirito è stato uno dei frutti più belli del concilio. Oggi come mai, come non mai in una Chiesa, comunione, partecipazione, e missione e il tema del sinodo, i religiosi devono riscoprirsi sempre più come membri di un unico corpo e vivere di conseguenza. Non si può vivere il proprio dono prescindendo da quello dell'altro. Da qui l'obiettivo di andare al di là del cerchio delle persone consacrate in vista di promuovere la più ampia comunione con tutte le altre vocazioni della Chiesa, per porsi con tutti a concreto servizio del mondo intero. È un obiettivo che tiene lontano il rischio del ripiegamento su se stessi, del narcisismo che porta a fermarsi, a godere delle proprie conquiste spirituali. Mette piuttosto in dinamismo la vita religiosa, la porta ad essere se stessa, esigenza di santità, segno profetico delle realtà future, Servizio alla Chiesa e al mondo intero. Una delle questioni più urgenti da affrontare nella vita consacrata è quella relativa al servizio della leadership. In questo ambito come seguaci di Cristo abbiamo bisogno di scelte innovative. La chiamata evangelizzante missionaria di uscire insieme opportunamente preparati chiede un buon servizio di animazione a tutti i livelli. Il passaggio dall'autorità classica all'autorità come animazione presuppone un cambiamento della cornice teologica di sostegno, un modello trinitario di reciprocità nella comunione. Affondo pertanto la mano nell'esperienza, nel vissuto, con quello spessore inedito che la vita restituisce. È bello che ci ritroviamo assieme in questo momento formativo per avviare processi che Papa Francesco più volte, anzi in modo particolare nella Evangelo Lugaldi, dice di avviare processi piuttosto che continuare a occupare spazi e veniamo al cambiamento essere chiesa in un cambiamento d'epoca riporto le parole di Papa Francesco pronunciate a Firenze al convegno di Firenze il 10 novembre 2015 Sapete che Papa Francesco più volte ha tirato le orecchie agli vescovi italiani perché hanno ignorato questo discorso e lui più volte ha detto attenetevi a quello che ho detto a Firenze. Ecco, dice tra le altre cose, disse si può dire che oggi non viviamo un'epoca di cambiamento. Quanto un cambiamento d'epoca le situazioni che viviamo oggi possono affrontare sfide nuove che per noi a volte sono difficili da accettare. Questo nostro tempo richiede di vivere i problemi come sfide e non come ostacoli. Il Signore è attivo e all'opera nel mondo. È interessante questo cambio di paradigma, vivere il nostro tempo con i tratti che il nostro tempo presenta come sfide, non come ostacoli. Noi di solito siamo nella categoria del lamento perché quando raffrontiamo, siamo come diceva Sant'Agostino, i laudatores temporis acti, cioè i tempi andati sono sempre migliori, ma non è così quindi anche noi nel nostro mondo ecclesiale ed ecclesiastico dobbiamo imparare a leggere i tratti del tempo che vediamo come opportunità, come sfide l'affermazione di Papa Francesco non è un gioco di parole ma esprime quanto incisive e profonde siano le trasformazioni che stiamo vivendo nella società e nella Chiesa siamo immersi dentro una lunga epoca di cambiamenti anche molto grossi e radicali, iniziata a metà del secolo scorso e rilanciata dal Concilio Vaticano II e dalla sua recezione. Tuttavia, a differenza degli anni Sessanta del XX secolo, esso non provoca più aspettative utopiche, ma piuttosto insicurezza e ansie per il futuro. Mancano prospettive sul futuro. In una tale situazione di crisi e di mutamento occorre soprattutto una visione. Ecco, una delle parole chiavi su cui io insisto. Oggi c'è bisogno di avere una visione, dirò che cos'è una visione. È una prospettiva più compiuta, più definita, che sappia indicare la traiettoria del nuovo cammino della Chiesa dei religiosi, di noi presbiteri del popolo di Dio storditi dai troppi cambiamenti messi in atto sorpresi dalla fatica di imprimere attraverso di essi un nuovo rilancio alle nostre comunità cristiane sentiamo il bisogno di avviare finalmente quel cambiamento quel cambiamento che realizzi quella trasformazione quella conversione della nostra esperienza ecclesiale che le tante riforme, i tanti cantieri aperti in questi decenni non sono riusciti a operare. Vedete anche la retorica che si è utilizzata, basterebbe sfogliare le nostre riviste teologiche, pastorali di due anni fa, all'inizio della pandemia e durante la pandemia, uno dei Refrain che tornava era questo, no, nulla sarà più come prima. La pandemia è ormai quasi alle spalle e tutto come prima e più di prima. Il cambiamento è uno degli aspetti più ordinari e normali della vita umana. Dalla mattina alla sera noi iniziamo un cambiamento o reagiamo ad un cambiamento le famiglie, la società, le nazioni sono in continuo moto di cambiamento e possiamo dire la stessa cosa della comunità internazionale e anche delle forze della natura il cambiamento è sotto i nostri occhi la mattina ci svegliamo apriamo la finestra prima c'era un fiore adesso c'è, non c'è o c'era c'è gocce di rugiada, nebbia il cambiamento è a vista d'occhio oppure prendiamo le nostre carte d'identità in camera caritatis senza farle mostrare prendiamo una sequenza ogni, almeno ogni dieci anni vediamo le foto e ci accorgiamo che il cambiamento è lì senza che lo abbiamo scelto eh? è lì il ma anche se il cambiamento è costantemente presente nelle nostre vite in realtà non vi siamo molto abituati Alcuni di questi cambiamenti ci causano insicurezza, tant'è che non appena dobbiamo metabolizzare un cambiamento, subito dentro di noi istintivamente diciamo, ma come si è fatto sempre così? Anche in parole io sono parroco, anche ogni qualvolta sposto un'iniziativa, un ma come sono dieci anni, vent'anni, quindici anni che facciamo così? Ecco, il cambiamento destabilizza. Vorremmo che alcuni cambiamenti non avvenissero. vi provoco come religiosi, i religiosi sono esperti di cambiamenti, ma io chiamo, li chiamo esperti di traslochi, non di cambiamenti, perché nella vita si può traslocare 20.000 volte e rimanere piantati in quella che gli pedagogisti chiamano in una fossilizzazione cognitiva per tutta la vita, per cui ti accorgi che il frate che lo hai spostato 20.000 volte, in ogni dove si ritrova sempre con la stessa struttura mentale. Ma non vi conosco, quindi vi posso permettere questo. Poi il padre del generale mi censurerà, stanno facendo. Sì, ha ragione, tira sì, ragione. vi <ride> sono invece cambiamenti che noi consideriamo benedizioni. Il cambiamento è un'esperienza di transizione da una condizione di vita ad un'altra. Ogni transizione presenta rischi così come opportunità di crescita. La nascita, il primo giorno di scuola, il diventare adolescenti, l'andare all'università, cercare lavoro, sposarsi, diventare prete, diventare religioso, andare in pensione, diventare vecchi, ammalarsi, sono esperienze di cambiamento che definiscono la vita umana vi sono diversi tipi di cambiamento così come vi sono diverse cause o contesti di cambiamento alcuni cambi sono inaspettati come la morte di una persona cara o la perdita di un lavoro la venuta di un ladro nella notte oppure un terremoto oppure una guerra alcuni cambiamenti vengono scelti deliberatamente pianificati Altri cambiamenti sono conseguenti di decisioni e di azioni sia nostre che di altre persone. Ma al di là del tipo di cambiamento che si trova davanti a noi, il cambiamento chiede una risposta. Il cambiamento a tutti i livelli della vita umana arriva in una modalità così veloci che noi siamo capaci di rispondergli sia come individui sia come comunità. Papa Francesco ha sottolineato alcuni dei cambiamenti posti da questo momento di svolta nella storia, lo dice nella, nei Vangeli Gaudium al numero 52. L'umanità vive in questo momento una svolta storica che possiamo vedere nei progressi che si producono nei diversi campi si devono lodare i successi che contribuiscono al benessere delle persone per esempio nell'ambito della salute, della comunicazione, dell'educazione non possiamo tuttavia dimenticare che la maggior parte degli uomini e delle donne del nostro tempo vivono una quotidiana precarietà con conseguenze funeste aumentano alcune patologie il timore e la disperazione si impadroniscono del cuore di numerose persone persino dei cosiddetti paesi ricchi. La gioia di vivere frequentemente si spegne, crescono la mancanza di rispetto e la violenza, l'inequità diventa sempre più evidente, bisogna lottare per vivere e spesso per vivere con poca dignità. Questo cambiamento epocale è stato causato da, dai balzi enormi che per qualità e quantità Velocità e accumulazione si verificano nel progresso scientifico, nelle innovazioni tecnologiche e nelle loro rapide applicazioni in diversi ambiti della natura e della vita. Siamo nell'era della conoscenza e dell'informazione, fonte di nuove forme, di un potere molto spesso anonimo. La maggior parte dei cambiamenti sono ambivalenti, dal momento che possono avere elementi sia positivi che negativi. Per esempio la creazione di benessere e di produttività, ma anche la crescente ineguaglianza, così come l'esclusione e la corruzione, un costante richiamo al lavoro per il bene comune e anche il rifiuto dell'etica, l'invito ad una sicurezza globale, ma anche una crescente aggressione e violenza. Noi assistiamo anche a cambiamenti di carattere culturale, sociale, politico e religioso che si configurano come attacchi alla libertà religiosa. Il fondamentalismo, l'individualismo, il secolarismo, l'indifferenza, il relativismo, la disillusione, il ritorno del totalitarismo, l'imperialismo culturale e così via. Sotto propongo alla vostra attenzione tre immagini per illustrare una Chiesa che fa fronte al cambiamento. Le immagini sono la porta, la tavola imbandita e la vita nuova. La porta, la porta unisce il fuori con il dentro, ma allo stesso modo è il punto di distinzione, fra il fuori e il dentro. La Chiesa rinnovata prende sul serio la sua porta. È una porta attraverso, attraverso cui passa la grazia della fede cristiana, del culto e del servizio al mondo. Ma attraverso la porta il mistero della presenza dello Spirito vive nel mondo e viene portato nella Chiesa dai fedeli che cosa indica fondamentalmente questa immagine della porta ecco quando noi apriamo la porta immaginiamo stamattina che abbiamo aperto le finestre dalla camera simultaneamente avviene un processo di osmosi ciò che è dentro esce fuori e ciò che è fuori entra dentro ecco questa dinamica del dentro fuori è la dinamica attraverso cui la Chiesa deve permanentemente gestire il cambiamento se la porta è sempre chiusa la Chiesa muore di asfissia se la porta è sempre aperta e tutto ciò che fuori entra, la Chiesa si mondanizza. No? Vedete, quindi questo equilibrio è faticoso, lo è anche nella nostra vita, anche nella nostra vita di consacrati, questo è un equilibrio continuamente da ricercarsi. Comprendete come entrano in gioco qui anche le strutture di personalità di ognuno, le persone insicure, diffidenti, sospettose raramente aprono subito la porta, stanno lì prima dall'occhiello a vedere con cautela, con calma e sono sempre asserragliate dentro. E le persone così un po' eh, spavalde eh, dal tratto della sfida continua le persone eccessivamente sicure lasciano tutto aperto e poi improvvisamente si vedono defraudate, deprivate, derubate ecco questa modulazione di equilibrio dentro fuori è un equilibrio che, su cui si gioca la sfida del cambiamento l'altra immagine è quella della tavola in bandita mangiare non è solo una questione di cibo ma è riunirsi in una comunità, in una famiglia la tavola è completa quando c'è cibo e ci sono storie umane che nutrono l'amicizia e la solidarietà una chiesa rinnovata può essere paragonata a una grande tavola che ha posto per tutti è una tavola dove i beni e le risorse della terra Devono essere condivisi, specialmente con i poveri, una tavola dove la gente non ha niente da mangiare e non ha nessuno con cui mangiare, è una tavola a cui possedersi con dignità. Intorno alla tavola la Chiesa è cambiata e rinnovata dallo spirito di reciproca accettazione, partecipazione, interdipendenza, corresponsabilità la tavola imbandita è la metafora intuite dell'Eucaristia stessa e il pane condiviso e il pane spirituale e il pane materiale e l'anelito che tutti possano veder spezzare il pane sulle loro menze così come noi spezziamo il pane sull'altare ma la tavola è anche il luogo dove le differenze gerarchico-ministeriali, non fraintendetemi, non si enfatizzano, non parlo dell'assemblea liturgica. Quando si sta a mezzo a tavola con amici, no? la prima cosa, almeno che accade capita di partecipare a una cena, a un banchetto, arrivi lì, c'è una persona che non conosci, cominci a dargli del lei e poi se è un medico lo chiami dottore e se è un professore, dopo qualche attimo dice senti io non sono un dottore, mi chiamo Gianni, ecco la tavola imbandita è il momento in cui emerge la dignità delle persone, non i ruoli e questo è importante il cambiamento può avvenire lì dove ci riappropriamo del gusto non solo della nostra ma ancora prima dell'altrui dignità questo viene prima dei servizi, dei compiti degli incarichi, dei ruoli pur necessari ma che non devono mai oscurare la dignità delle persone questo è il senso della metafora della tavola imbandita l'altra immagine è costruire una vita nuova nella Evangelica Gaudium numero 22 Papa Francesco dice stare fermi su forme sociologiche o culturali di un altro tempo e di un altro luogo come se fossero uguali al Vangelo eterno potrebbe essere una scelta che indebolisce, piuttosto che rinnovare la Chiesa, con il Vangelo e lo Spirito Santo come nostre guide. Attenzione a questo passaggio che fa il Papa, cioè che accade spesso tra di noi, no? che le forme che si sono cristalli cristallizzate, pur legittime, pur valide in certi contesti, diventano per noi più sacre del Vangelo per cui per rivederle dobbiamo fare degli sforzi titanici ma dice Papa Francesco così noi indeboliamo la carica stessa del Vangelo lasciamo coraggiosamente da parte idee e progetti che spesso confondiamo con il Vangelo e diventiamo aperti alle sorprese alla poesia e alle storie che Dio ha in serbo per la Chiesa. Notate, alle sorprese e alla poesia. Interessante questa categoria, un piccolo inciso. Fino a prima del Concilio Vaticano II, nei luoghi formativi per il clero e per i religiosi, seminari, conventi, studenti, noviziati, era assolutamente proibito leggere e scrivere poesie è strano questo e Turoldo conosciamo Turoldo da giovane studente servita viene sorpreso a scrivere delle poesie su un quaderno di autore il suo superiore non gli dice nulla, ma a sua insaputa va nel cassetto della scrivania dello studio e gli sequestra il quaderno, Turold dopo nota che manca ma non fa una grinza e questo fa ancora più friggere il superiore che a un certo punto dice «Davide ma non ti manca nulla nella scrivania?» Dice sì, mi manca il quaderno dove io sto scrivendo delle poesie e non me lo chiedi. Dico no, perché non lo chiede? Se lei ha ritenuto opportuno sottrarmelo. Il superiore, così rimbeccato da un suo confratello, disse guarda che ho avuto modo di leggere qualche poesia. Lì c'è un, un talento particolare, restituisci il quaderno. E così il superiore chiama Turoldo e dice ecco questo è il tuo quaderno, continua a scrivere le poesie. E Turoldo in maniera molto intelligente disse padre, io sono molto grato che lei voglia restituirmelo, molto riconoscente, però lo accolgo ad una condizione, che da questo momento in poi tutti possano leggere e scrivere poesie, altrimenti lei lo tenga pure, io non scriverò poesie in eterno. E da quel momento, in quel commento, si liberalizzò la poesia. No? Sembra qualcosa di, di paradossale, ma intuite perché no la poesia? Perché la poesia è creazione. E la creazione è la base de, de, di ogni cambiamento, è la base della sorpresa, la stessa etimologia del, di poesia viene da poi, significa creare. E allora si andavano a, a, diciamo, a minare le colonne che avrebbero potuto dare possibilità di sviluppo della creatività e della fantasia. Qui addirittura il Papa dice che dobbiamo ecco, essere aperti alle sorprese e alla poesia. Occorre immaginare un cambiamento che sappia salire di livello. Dalla semplice trasformazione organizzativa stiamo attenti, perché anche in questo contesto che stiamo vivendo, di una enfasi della sinodalità del discernimento tutte queste categorie bellissime mi accenderò dobbiamo stare attenti a non confonderle come un cambio di veste della Chiesa qui non si tratta di cambiarsi la veste e dire ormai la veste che avevamo non va più di moda e quindi cambiamo look non è una questione organizzativa il cambiamento è una questione spirituale. Non si tratta di riformare gli ambiti pastorali, che da parrocchia li chiamiamo unità pastorali e comunità pastorali, possiamo chiamarle come vogliamo. No? Questa ingegneria pastorale, se non passa, se non procede da un cambio di mentalità, noi finiamo per fallire ancora una volta solo dei discepoli che si fanno missionari possono aiutare il popolo di Dio e le istituzioni che lo servono, discepoli che sanno farsi missionari, semplice provocazione, tutti ci lamentiamo del secolarismo, dell'allontanamento degli uomini da Dio, dalla chiesa, le chiese vuote, l'ateismo galoppante, l'indifferenza religiosa... Ma i nostri percorsi formativi ecclesiastici formano la competenza per il dialogo con i non credenti, gli indifferenti, gli atei, gli agnostici? O non sono piuttosto percorsi che formano per custodire lo status quo? punto interrogativo non ho risposte è una, un dubbio che mi viene abbiamo bisogno di profondità di sguardo e di interpretazione se vogliamo davvero riuscire a cogliere il cambiamento d'epoca che stiamo vivendo in tutta la sua entità senza nasconderlo dietro le proiezioni delle nostre paure o dei nostri sogni pensate che le prime comunità cristiane hanno dialogato e hanno contagiato un mondo pagano, noi riusciamo ad essere attrezzati alla stessa stregua, questo vuol dire avere il coraggio di compiere un primo passo, porre un, eser un primo esercizio, un primo esercizio in agenda. Vincere la paralisi, occorre imparare a cambiare, servono esercizi e momenti di formazione comune, occorre imparare a fare di nuova nostra l'abitudine cristiana della veglia, la capacità di concentrare lo sguardo sul nuovo che avanza, sui tratti del regno che questo porta in sé. Vi faccio un esempio che non è banale le armi per l'Ucraina i noti teologi italiani salvo qualche eccezione si sono limitati a dire che è lecito mandarli, mandarle facendo leva sulla dottrina della legittima difesa dei popoli che è dottrina codificata da sempre d'accordo ma c'è qualcosa di nuovo nel frattempo. E qual è questo qualcosa di nuovo? Per esempio la sensibilità per l'ambiente. La, la salvaguardia della democrazia può avvenire all'oltranza devastando il pianeta? Punto interrogativo. Però di questo non ne ha parlato nessuno. Ecco la capacità di vegliare sul mondo che cammina, sulle sensibilità nuove. cioè che io mi ritrovo con un'Ucraina distrutta rasa al suolo, a che cosa è balsa la resistenza all'oltranza? Sono interrogativi che pongo e eh? attenzione, non, non voglio dare ricette, voglio solo interrogare me e voi su quello che significa vegliare sulle sensibilità nuove una nazione che viene interamente minata che per sminarla ci vuole sapete che la nostra Italia gran parte del territorio è stata sminata non dall'esercito dopo la seconda guerra mondiale è stata sminata dalla popolazione e tanti sono saltati in aria per bonificare il terreno. Allora, quanto vale la libertà? È un assoluto la libertà e la democrazia o ci sono anche altri elementi? Allora, la riflessione teologica, finora da quanto ho letto, non ha messo in conto tutti questi altri elementi. Vi ho fatto questo esempio per dire come l'attitudine del discernimento è un'attitudine che continuamente è posta in essere secondo le sfide che i tempi ci offrono. Secondo passo, imparare a cambiare come Chiesa, mai da soli. Occorre richiamarci continuamente la regola che dentro il cristianesimo non si è e non si agisce mai da soli. In questa prospettiva occorrerà lottare per controbilanciare la tendenza di ogni struttura istituzionale a perpetuarsi per quello che dovremmo operare per affermare il primato della missione sul semplice mantenimento delle strutture. E questo, diciamo, è uno degli è una delle sfide che voi religiosi vivete in modo più marcato pensate quando dovete decidere di chiudere una casa o meno e lì dovete continu continuamente fare discernimento se si tratta di cristallizzarvi in questa situazione e dire ma qui la casa è da due secoli che sta e va bene è da due secoli ma se non abbiamo personale non ha più nessun senso averla, anche se da due secoli, perché nel mondo ecclesiale, o meglio ecclesiastico, c'è una idolatria particolare che si chiama la cronolatria, cioè che tutto ciò che appartiene al passato ed ha tempo lungo deve essere necessariamente salvaguardato. vivere una, una simile capacità di aderenza al reale in un momento di così forte trasformazione Papa Francesco consiglia di assumere lo strumento del discernimento. Per discernimento non si intende una semplice riorganizzazione funzionale secondo logica democratica o burocratica, dei processi di costruzione delle scelte e delle loro attuazioni. Il discernimento cristiano è molto di più, è l'esperienza di un popolo che nella preghiera si sente unito dallo spirito e riesce a sentire la presenza di Dio che lo guida nella storia. È quella, che, quella realtà che Papa Francesco con le sue straordinarie intuizioni chiama l'istinto della fede che è presente nel popolo di Dio. Il popolo di Dio fa così esperienza della sua identità, che è dinamica, tipica di chi è in cammino dentro la storia e continuamente percepisce in modo del tutto naturale la mano di Dio che lo accompagna e lo guida. È di conseguenza un'esperienza antropologica, che prima di tradursi in procedure e strutture organizzative nutre i sensi e ristruttura gli strumenti attraverso i quali io leggo il senso della storia e i singoli avvenimenti. È un discernimento che porta in questo modo tutti i componenti del popolo di Dio, insieme anche se con modalità diversificate, a percepire le priorità, e gli indirizzi delle azioni e dei gesti che sono chiamati a compiere, proprio per continuare a essere quel popolo che Dio sta conducendo dentro la storia, vivendo così, così quella testimonianza senza la quale nessuna riforma riuscirà a rilanciare un corpo stanco e alla ricerca di motivazione. Così inteso, il concetto di discernimento può aiutarci nella riflessione sul cambiamento. Ci permette di intuire il percorso, grazie al quale trovare una possibile risposta alle attese che la condivisione dell'affermazione di Papa Francesco ha acceso in tanti di noi. Ci permette di affrontare la sfida che abbiamo davanti a noi, dandole un nome e sviluppandone una lettura che parte dalla fede che viviamo. Ci chiede di verificare in quale modo il discernimento si fa attitudine e stile, ovvero dimensione capace di legarci tra di noi, realizzando quell'esperienza di popolo di Dio senza la quale il discernimento non può avere luogo. Ma io dico che questa dimensione di discernimento comunitario per quanto se ne è parlata la prima volta nel convegno di Loreto nel lontano 1985 è una dimensione che ancora deve prendere piede nella vita della Chiesa il discernimento comunitario io faccio un paragone per coglierne l'essenza quando capita di fare i percorsi di preparazione al matrimonio di solito si dice alle coppie che il dialogo di coppia deve pian piano portare a formare il noi della coppia il noi della coppia è dato dal fatto che si arrivi a una determinazione che non è né il punto di partenza di lui né più quello di lei ma è venuta fuori una soluzione che piace sia a lui che a lei, però a cui non aveva pensato né lui né lei. E viene fuori, ecco, il noi della coppia. E il discernimento comunitario è questo. Non è il pilotare, perché anche nella Chiesa esistono questi sistemi strani, no? Pilotare la comunità, la congregazione, il gruppo, in modo che alla fine arrivino a convergere sulla posizione del superiore o del parroco, sia una parrocchia. Capite? Questa è una dimensione strumentale del discernimento, che è un modo diciamo, per barare sul discernimento. Il discernimento è la fatica di mettere insieme sensibilità, risorse, dimensioni di spiritualità, elementi di novità di cui ognuno è portatore, e poi la sintesi che viene fuori è il novum a cui nessuno aveva pensato, che però a tutti piace. E quella sintesi può diventare operativa perché tutti la sentiranno propria e nessuno può attribuirsene il brevetto. Perché che cosa succede? Che se qualcuno o un gruppo se ne, potrebbe, se ne potrà attribuire il brevetto, dal punto di vista operativo ci sarà sempre l'altra parte che dice, "Vabbè, sta bene a loro portassero avanti con il progetto e diventa trascinata l'esperienza e si finisce che poi si investono tante energie e gli obiettivi non si raggiungono mai perché poi c'è una zavorra da trascinare che punta i piedi e non si fa trascinare penso a dire nei presbiteri nelle congregazioni penso dappertutto da voi non so perché non conosco questo comporta una quella che io chiamo un'istintiva fiducia antropologica noi dobbiamo stare attenti perché la sacralizzazione esasperante dei nostri ruoli ministeriali ci porta talvolta a credere che dal momento in cui io sono investito rivestito in un mio ruolo sono la sede sedes sapienzie tu curro non è così noi dobbiamo nutrire una istintiva fiducia antropologica significa che c'è del bello, del buono, del vero, dell'utile che risiede nel cuore di tutti. E una leadership intelligente, si preoccupa di attivare tutte le dinamiche perché il bello, il buono, l'utile che e il vero che è in tutti emerga alla massima potenza. dicevo all'inizio vivere è inevitabilmente inesorabilmente cambiare come diceva il cardinale santo John Henry Newman qui sulla terra vivere è cambiare e la perfezione è il risultato di molte trasformazioni Viviamo in un mondo che cambia velocemente, che rimane indietro, chi rimane indietro spesso è perduto, ma non fate nessun riferimento all'anagio all musoliniano che si ferma e perduto, eh? non c'entra niente. Il cambiamento non è importante solo per stare al passo con i tempi che corrono, ma è fondamentale per la nostra vita. Ogni cambiamento è accompagnato da segni di fronte ai quali siamo chiamati ad esercitare una creativa capacità di interpretazione senza ricorrere alle solite e collaudate soluzioni. Il cambiamento d'epoca infatti richiede un cambiamento di mentalità ecclesiale, altrimenti rischiamo di parlare ad un'epoca diversa dalla nostra e quindi a persone ormai morte, non vive, diventiamo i custodi per quanto competenti ma pur sempre custodi di un museo, e il più delle volte un museo delle cene, il cambiamento infatti costituisce l'indole non solo delle persone, della storia e delle relazioni, ma anche il modo di recepire il Vangelo e di tradurlo in gesti e sentimenti. La vita è piena di opportunità, è un'avventura emozionante ma anche una lotta. La vita può essere anche un'eterna primavera se ci guardiamo intorno con occhi nuovi e nuove visioni. Nessuno trova la vita degna di essere vissuta se non per qualcosa per cui vale la pena vivere. La vita dovrebbe avere sogni e obiettivi, dobbiamo sognare e credere in noi stessi. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è di dedicare il nostro tempo e la nostra energia per raggiungere il nostro sogno. Nessuno può seguire il nostro sogno. Molti di noi non desiderano lavorare sui nostri sogni per paura di fallire, Dobbiamo invece investire la nostra mente per realizzare il nostro sogno, il sogno di fare qualcosa di nuovo e creativo ogni giorno per rendere la vita più interessante e significativa. Ogni giorno dobbiamo porci la domanda, che cosa dà senso alla mia vita? Nuova vita e nuova speranza. Se non l'abbiamo scoperto allora non riusciamo a vivere pienamente un'ardente passione per il senso della nostra vita e il carburante più potente per i nostri sogni. Ci sono due espressioni nel Vangelo di Giovanni che secondo me devono essere il faro per il nostro cammino. Quando Gesù dice, sono perché la vostra gioia sia piena e sono venuto perché abbiate la vita e l'abbiate in ammortezza. Molta fatica che noi facciamo a contagiare le persone di Cristo è perché spesso abbiamo poca gioia e vita lacchitica. È giunto il momento di pensare al cambiamento nel nostro campo di lavoro per evitare quelle routine che si protraggono da secoli. Per avere successo in qualsiasi cosa la fiducia conta molto. L'aggiornamento delle nostre conoscenze apre la possibilità di offrire tante nuove informazioni e maggiori opportunità a nuovi modi di pensare. Per questo sono richiesti creatività, compassione e competenza. Creatività, compassione e competenza. La compassione si può spegnere può un po'? Sì, Abbastare un po', Roberto. mi soffermo un attimo sulla compassione. Penso che siano a tutti noti quei brani di Vangelo in cui Gesù, vedendo le folle disorientate, smarrite come pecore senza pastore, mosso a compassione si mise loro a insegnare e uno dice come? se la gente lì che forse era stanca battuta non avrebbe fatto prima, prima a rifocillarle a farle un po' rilassare a consolarle si mise a insegnare la nostra incapacità a volte di cambiare dipende dal fatto che non ci siamo lasciati ammaestrare, né dal Signore e né abbiamo nutrito la mente di nuove conoscenze e siamo rimasti indietro su tutti i fronti c'è una compassione per se stessi che consiste anche nel coltivare la propria intelligenza nel nutrire il cuore e la mente. Non a caso popolarmente si dice che l'ignoranza va a braccetto con la presunzione, che il presuntuoso crede di sapere tutto ma ignora quasi tutto. Abbiamo bisogno di persone che sappiano riconoscere per tempo i cambiamenti e adeguare le proprie mappe mentali al mutare nella situazione. Non si tratta solo di fare cose diverse dal passato, ma comporta un profondo mutamento nel proprio modo di essere e la capacità di suscitare un'analoga trasformazione nel modo di essere degli altri generare interesse verso ciò che ancora non è conosciuto incoraggiare il senso della meraviglia e della scoperta potenziare il senso di curiosità essere consapevoli delle proprie emozioni è cruciale per sviluppare in se stessi e nei propri collaboratori un pensiero creativo capace di generare cambiamento e innovazione Parlare di cambiamento significa essere in sintonia con lo spirito dei tempi. Cambiare vuol dire crescere, vuol dire vedere ogni traguardo raggiunto come un, pun un punto di partenza per nuove sfide da affrontare e da vincere. Non sembra ormai nemmeno più ammissibile non essere dalla parte del cambiamento. Non ci si può rifugiare nell'atteggiamento di chi sembra dire «non sono pronto al cambiamento» o «non ho capito bene che tipo di cambiamento serve». Si dà per scontato che si debba essere supporter del cambiamento, sposandone nella direzione e partecipandomi attivamente. Di fronte al cambiamento occorrono alcune competenze prima di tutto bisogna capitalizzare la complessità cioè diventare cellule attive di cambiamento e trasformazione affinando doti di coraggio e di apertura mentale capitalizzare la complessità che significa? Significa prima di tutto che noi dobbiamo diffidare delle persone che tendono a semplificare tutto, credendo che tutto si possa risolvere in maniera semplicistica. Noi viviamo in contesti di complessità. Sappiamo bene che quando si dice complessità non significa complicazione, la complessità è la consapevolezza di essere inseriti in una realtà dove c'è una interdipendenza ineludibile di tutte le parti che compongono quella realtà l'esempio più evidente è il nostro corpo umano noi siamo una realtà complessa allora se voi andate o se noi andiamo dall'oculista e l'oculista ci dà un collirio al cortisone o ad altro e dimentica che noi gli abbiamo detto guardi dottore io soffro di diabete e lui mi carica a cortisone mi fa saltare il diabete a 400 è un medico che non tiene conto della complessità del mio corpo può essere anche il più esperto dell'occhio ma ha visto l'occhio in maniera asettica come se stesse in un boccaccio di vetro quindi, capitalizzare la complessità significa che il mondo non dipende solo da noi, per cui, altrimenti andiamo incontro a delle notevoli frustrazioni, uno dice, ma ah, come ce l'ho messa tutto, ho, fatto, ho inventato l'iniziativa più straordinaria di questo mondo, però poi i risultati, perché non dipende tutto da teo? Oh? Noi siamo una piccolissima parte della realtà, però questo non l'abbiamo ancora metabolizzato, perché noi siamo ancora reduci della consapevolezza di una società che coincideva con la cristianità, e questo non lo è più. Per capitalizzare la complessità occorrono tenere presenti tre obiettivi promuovere l'innovazione radicale e guidare l'organizzazione lente, cioè la parrocchia, la comunità la congregazione oltre i classici sperimentati stili di gestione puoi imparare a co-creare a co-progettare a co-ideare se nel mio territorio ci sono associazioni, enti cooperative che si interessano della formazione e io ho, sono una congregazione che si occupa di formazione, mi metto in gioco anche con queste realtà sul territorio certo, poi darò anche il mio imprinting ma se voglio solo mantenere l'esclusiva io finisco per non essere più voce in capitolo sul territorio Facendo un esempio così a caso, o se nella mia parrocchia ci sono cooperative che si occupano di animazione estiva dei bambini e io mi ostino solo a voler fare il mio oratorio estivo, va bene, poi mi accorgo che da me ne vengono 10 e alla colonia dell'altro ne vanno 100 e comincio ad andare in depressione. E sarebbe invece più interessante dire all'altra cooperativa: Guarda, io ho degli ambienti tu hai degli animatori, facciamo insieme la colonia marina al mattino e il pomeriggio portiamo i ragazzi in oratorio. Sto sparando così degli esempi, no? Per dire la coprogettazione, questo significa anche capitalizzare la complessità, perché la parrocchia non è più l'unico luogo aggregativo di un territorio. Puoi avviare la semplificazione dei processi ricordando una maggiore efficienza dei processi, i processi non devono essere molto laboriosi altrimenti dice Papa Francesco si confonde la tabella di marcia con la direzione di marcia finiamo per stare lì, no? pensate nei nostri ambienti c'è una patologia che si chiama la riunionite fanno riunioni a non finire sempre consigli pastorali consigli presbiterali alla fine poi si fa l'altra riunione si perde mezz'ora a leggere il verbale della riunione prima cioè è tutta una ecco questi sono dei processi fine a se stessi che non so che cosa producono in alcuni un senso di nausea e tant'è che poi c'è scarsa partecipazione Bisogna anche tenere presenti tre grandi concetti. Il primo, accogliere l'ambiguità, imparando a prendere rischi ponderati, trasformare la complessità in vantaggio. Ecco, accogliere l'ambiguità, perché l'ambiguità qui non è un concetto etico, è un concetto derivante dalla imponderabilità dei, degli esiti di un processo. Noi non possiamo in maniera matematica prevedere tutto, perché c'è la realtà imponderabile che è la libertà dell'uomo, che non possiamo assolutamente prevedere in tutti gli esiti. Poi discutere e cambiare i modelli, testare innovazioni radicali, Sviluppando una mentalità di sfida continua, uscire dai consueti modi di pensare. Inoltre andare oltre i classici stili di gestione. Avere la capacità di superare, attenti quello che vi dico adesso, di superare gli schemi, gli schemi trappola dell'esperienza. E il concetto, tra virgolette, di non esperienza, una delle condizioni importanti per il cambiamento perché permette di vedere senza preconcetti e condizionamenti e di individuare la soluzione che poteva essere sotto gli occhi di tutti ma che non veniva colta proprio perché mascherata dalla routine ecco, anche qui attenti che noi siamo anche idolatri dell'esperienza L'esperienza genera l'abitudinarietà. Se abitualmente da sempre manovri un oggetto in un determinato modo e ti osserva uno da lontano, dice: Ma guarda, quello fa tutte queste manovre per raggiungere questo obiettivo, ma io avrei fatto così, dice scusami, e l'altro subito si schermisce: Scusa, ma tu che mestiere fai? lascia che io faccia il mio mestiere no? e invece l'occhio a volte nuovo ci indica una possibilità inedita e molto più semplificata ah dice non ci avevo pensato questo vale in tutti gli ambiti I cambiamenti pastorali richiedono il coraggio di smontare stili e abitudini che si sono consolidati nel tempo e nella Chiesa la resistenza alla novità è sempre stata molto alta. Di solito ciò è avvenuto laddove uomini e donne sono stati scossi dentro dallo spirito in modo improvviso e graduale e sono stati spinti a modificare le categorie di fondo con cui sentivano e giudicavano la realtà e di conseguenza anche il proprio agire. Se riflettiamo bene, tutte le fondazioni religiose sono nate da questa scossa interiore che alcuni uomini e donne hanno avvertito in certi momenti storici e hanno dato inizio a qualcosa che fino a quel momento non c'era. Secondo Papa Francesco il rischio maggiore dei cristiani oggi è quello di guardare al passato perché per sfuggire al calar delle tenebre le alternative sono due, o si guarda la notte così come si presenta o ci si chiude in fortini. La posizione del cristiano dovrebbe essere netta, niente in meno cristiano che continuare a stringere tra le braccia il cadavere della vecchia cristianità, lasciamo che i morti seppelliscano i loro morti e guardiamo il mondo in faccia. Anche la paura di sbagliare talvolta costituisce un ostacolo ai processi di cambiamento. Altri freni all'innovazione nascono da una errata percezione del proprio contesto di riferimento e dall'incapacità di interpretarne alcuni segnali. Lavorare immersi solo nella quotidianità impedisce una visione chiara e più ampia di ciò che accade e i campanelli di allarme invece di destare l'attenzione spesso paralizzano potenzialità che dovrebbero essere invece espresse e valorizzate. Concludo, il cambiamento e la nuova normalità e tutti noi ne siamo coinvolti in prima persona. La velocità e la complessità di questo cambiamento ci costringono spesso a convivere con una perenne sensazione di inadeguatezza nell'identificare risposte di senso. Però questa è una provvidenza, è una grazia, la sensazione di inadeguatezza perché i cambiamenti non decollano mai quando nelle persone manca il senso di inadeguatezza. Quando ognuno si sente all'altezza di tutto, quello è il modo più sicuro per far morire il cambiamento. Mi fermo, sono stato lungo e mi perdonerete.